io non capisco perché mi ritrovo sempre in queste situazioni da solo ci sono momenti in cui ogni upgrade, tecnico... ah no questa l'avete già sentita comunque sono di nuovo al punto di partenza, stavo stretto nella mia postazione è ora di cambiare e spero di riuscirci prima che rientri mio fratello ci sarà anche la filippina in studio filippina <ride> smesso di, di mixare, al posto mio dai allora vieni qui vieni qui vieni qui ti faccio una promessa a 10.000 iscritti mm. si fa il tutorial ma te stai sempre a mangiare di me in cucina mi fai cucinare qualcosa di, di difficile pensaci che ci siamo quasi arrivati eh non lo fai te il tutorial so mi insegni a cucinare qualcosa di difficile allora Paco Scubano Eeeh, qualcosa che sta a lei. <ride> Guardate qui chi, ha, chi ci ha dato l'onore di tornare all'opera Qua sai il primo video È una cavolina oh, no? Sai il primo ah, video? Quanto siamo? Eh, Pezzo povero che io faccio schifo Eh beh Siamo a 40 visualizzazioni 40 solo. 40.000. Voi a te a <ride> <ride> te Ora mi dico ma non era napoletano tu so fa? Poi no, no. oh, che storie c'hanno te io non facciamo Una no, manata digli L'ha perso leggermente l'accento no, napoletano Ma, ma po, po' po eh Poi ci sono io che devo rispondere ai vostri messaggi su Instagram se no vi incazzate Eh mi fa incazzare me perché io sono fatto lei Eh <ride> Giovanni. C'è solo un piccolo inconveniente in tutto ciò. Sgamata. <ride> Mette la scheda sopra, si. Io faccio. Allora, ragazzi, per pulire bene un computer, bisogna tenere le ventole. Ok, in questo caso, non sto zoomando, in questo caso, avendo un Arctic 13 Freezer, qua si smonta la ventola. Molto sporca, si tiene ferma la ventola. Anche dall'altro lato, quando avete pulito la ventola, passate al, dentro il dissipatore che ha tutti i dentini. Poi, dopo finite, il bolisco chiude. Non mi intercettare. troppo basso lo puoi alzare lo puoi alzare di una o di due due eh, no. cioè ti scorremo ah, sì. cioè, lo scorrevole lo scorrevole lo devi di qui lo metti a questa altezza o a questa attenzione i Quindi ora la nostra formazione sulle REC deve essere un po' come quella che avevo prima, ok? Quindi terrò lui con lui a destra, centrale gli interruttori con la scheda che deve essere più a portata di mano. A sinistra invece tengo il compressore con questo simpatico oggetto che mi ha mandato Tomal, ma tanto anche l'altro non funzionava. Speriamo che stavolta sia diverso. E niente, ci aggiorniamo. Sostanzialmente la mia posizione È diventata questa Devo un attimino capire Dove mettere lo schermo Per vedere le persone in cabina Quando magari registro Hermes Probabilmente lo metterò qui laterale Che ora c'è un casino bestia Però Direi che il lato di lavoro è <ride> Migliorato e non poco Montato più o meno tutto quello che tratta di fili quindi tutto il lato di corrente quelle cose lì unica cosa per collegare i vari strumenti tra di loro dato che sono a cambiare i fili userò questi colorati così almeno una volta che vado dietro siccome c'è un marasma di cavi capisco se devo fare un cambiamento quale utilizzare fin da subito eh? E ok, scusate il maglioncino da, da lavoro, però ho finito adesso di sistemare tutti i cavi, devo sempre aggiungere delle robe tipo l'Apollo, altre cose che ho di là, devo smontare la Stefania Vecchia e quant'altro. Ho collegato il tutto acceso e come prima impressione è molto molto molto molto valida, già dal rack che mi sta così e non dritto, quindi con le manopole non devo insomma piegarmi troppo per, per vederle, lavorarci, ma invece ho tutto sotto controllo, veramente ottimo, hanno pensato a tutto nel dettaglio, i cavi sulla scrivania hanno un sacco di fori per uscire, fori semi, semi invisibili perché comunque ad occhio non si vedono, ottima anche a livello di spazio, è lunghissima, quindi sostanzialmente ho lo spazio per tenere il mixer, lo spazio per la tastiera, per il mouse, movimenti di gomito sostanzialmente, poi tanto metterò anche l'altro mouse, già lo so, e come mi trovo bene, non ho ancora visto nel pratico, Io a volte quando studio comunque sostanzialmente nella vecchia non c'entrava neanche il foglio, quindi poi comunque quaderni, libri, astuccio, penna penne, pennarelli, non c'entrava proprio niente, niente di niente. Qua vedo che è tutto molto più grande e spazioso. Non ho ancora provato nel pratico, ecco, però sostanzialmente credo di avere tutto un altro ambiente. Adesso vi lascio a delle riprese, sostanzialmente, del tutto. Se vi interessa dare un'occhiata, non dico acquistarla perché capisco bene che <ride> è una scrivania da studio, quindi gran parte di voi, ecco, non penso che mi possa trarre vantaggio, poi costa una marea. Io ci ho speso quasi... 600 euro ecco 550 una roba del genere ma è una spesa che avendola qui davanti farei subito subito proprio così vi lascio a qualche ripresa appunto e noi ci vediamo al prossimo video ciao